Eh, e questo appunto eh, comporta una concentrazione di, eh, di prelievi tutti su una certa area del bacino. La qualità de chimica delle acque quindi non è buona nel tratto alto del Cecina ed alcuni affluenti a causa di contaminanti quali l'arsenico, il boro e il mercurio che si trovano anche nei sedimenti e poi abbiamo appunto delle eh, criticità sulla qualità della risorsa idrica legate al, al, agli scarichi, anche se poi vedremo che in parte queste problematiche sono state risolte. In questi dati, oltre a essere eh, diciamo dati dal, dagli interventi sia all'interno del Comitato Promotore sia all'interno dell'Assemblea di Vaccino, vengono anche eh, dimostrati eh, da una serie di dati che sono dati dall'autorità di vaccino distrettuale, ora vediamo se riesco a asco. Eh, qui potete vedere un, uno schema che è anche incluso nell'analisi conoscitiva, che è stato eh, realizzato, diciamo, visualizzato anche con l'aiuto di CIRF e viene dal piano di gestione delle acque 2015. E vedete bene un confronto tra lo stato ecologico e lo stato chimico, che devono sempre essere comunque eh, considerati, eh, come. Connessi tra di loro e vedete nella parte sinistra lo stato ecologico del fiume Cecina, sia delle tre parti, quindi Cecina, delle due parti della cede. Del tre parti, scusate, Cecina Monte, Cecina Medio, Cecina Valle. Eh, nella parte gialla potete identificare la zona eh, di valle che, per quanto riguarda lo stato ecologico, eh, ha lo stato più basso, quindi lo stato sufficiente. e eh, vedete poi eh, in arancione eh, il, gli affluenti del, del fiume in arancione sono quelli eh, in stato scarso eh, e quindi che possono determinare un peggioramento anche del, del fiume Cecina nel momento in cui eh, vi si collegano. Nella parte destra invece abbiamo una, una descrizione dello stato chimico eh, in blu il buono e in fucsia il non buono e vedete invece che appunto la parte chimica più, eh, più critica è sia negli affluenti che eh, nella parte di Cecina-Monte Uh, proseguiamo con la descrizione delle nostre, uh, dei nostri punti di forza. Anzi, no, prima mh, vi faccio vedere una parte del, come vi dicevo, c'è una criticità legata alla scarsità di risorsa idrica eh, che, soprattutto nei tempi di, di estivi, eh, porta a un'ingressione del cuneo salino. Cioè, il fatto che ci sia poca acqua permette al cuneo salino proveniente dalla zona del mare di infiltrarsi nella parte eh, sotterranea e, e quindi contaminare contaminare in un certo senso, eh, non far man mantenere la qualità alta dell'acqua e eh, aumentare la salinità, causando dei danni appunto all'equilibrio dell'ecosistema. Eh, in più a questo si aggiungono il fatto che ci sia una concentrazione con poca acqua, ci sia una concentrazione maggiore di, eh, di nitrati, e ricordiamo appunto che questa è una zona vulnerabile dai nitrati di origine eh, agricola, che determinano sempre un peggioramento della qualità dell'acqua. Questa slide invece vi mostra eh, la, la risorsa idrica dove è concentrata diciamo, la qualità, eh, la, la, le aree in cui vengono estratte, eh, principalmente l'utilizzo dell'acqua del, dell ad uso idropotabile. Vedete appunto eh, qui una descrizione dei vari, eh, dei vari acquiferi, uno degli acquiferi più importanti eh, lungo il fiume Cecina è l'acquifero M., eh, che va dal tratto del, del, ponte de, de, del ponte della strada provinciale 29 della Val di Cecina, fino al eh, ponte Steccaia, fino alla Foce. E in questa, questa, proprio questa zona, viene considerata riserva strategica ai fini dell'utilizzo di risorse idropotabile È stato proprio identificato dalla Regione Toscana con una eh, delibera di giunta regionale, anzi due delibere, e questo eh, cosa vuol dire? Significa che in quest'area eh, la, la, la, il fatto che vi sia... Eh, che si riesca a mantenere una quantità di acqua di buona qualità sufficiente eh, per uso potabile può essere eh, in qualche maniera compromesso dall'utilizzo di altre, eh, di altre da, dalla, di altre, di altre funzioni. Quindi eh, questa è una delle zone del, del fiume più critiche proprio perché come vedete anche dallo schema eh, la quantità di acqua disponibile è, eh, sia per quanto riguarda la parte superficiale che per quanto riguarda la parte sotterranea è eh, elevata per quanto riguarda la parte alta del, del fiume Cecina mentre nella parte bassa c'è una, di disponibilità, una disponibilità, disponibilità inferiore di, eh, di risorsa idrica che però eh, per un discorso anche di, di strutture è, eh, è l'area in realtà di vita all'estrazione all per uso idropotabile ed uso industriale. Eh, una, una caratteristica particolare anche di questa parte del, del corpo idrico, quifero della, della M, è la presenza di, eh, di risorsa idrica non soltanto eh, superficiale, qui infatti vedete che è sottolineata, non soltanto superficiale ma anche sotterranea, quindi c'è un, diciamo, un, un doppio posizionamento del, della risorsa che poi eh, è difficile anche da quantificare. Um, per quanto riguarda invece i punti di forza che sono emersi dall'Assemblea di Bacino, eh, sicuramente una delle, delle caratteristiche del fiume, del fiume Cecina è il fatto che abbia una forte capacità di ricarica nei, nei momenti di morbida, il buono stato chimico delle acque della parte media e valle, come abbiamo visto già nella, nella schema precedente, grazie anche al fatto che da anni eh, è stato a, sono stati iniziati degli investimenti in questa zona attraverso l'accordo pilota, e dal 2003 ha permesso una buona copertura di servizi di depurazione dei reti urbani. E inoltre eh, continuano a essere realizzati degli interventi, tra cui la recente conclusione di importanti opere di bonifica e di consolidamento per tutelare dalle nuove contaminazioni le acque del fiume e degli affluenti all'interno del comune di Pomarance. Inoltre eh, sempre con l'accordo eh, pilota del 2003 ma anche con nuovi investimenti sono stati fatti tutta una serie di interventi per migliorare l'efficienza della risorsa idropotabile e industriale eh, all'interno del bacino e quindi eh, sono stati finanziati eh, mh, alcuni progetti tra cui lo studio preliminare di Pian di Goro, eh, il sistema di interconnessione idrica della Val di Cecina, il nuovo sistema idrico-industriale per l'attività mineraria della cacciatina, e il recupero per l'uso industriale delle acque provenienti dai decoratori di cecine Rosignano col sistema Aretusa, eh, poi evoluto in Aretusa Ultimate. Eh, quindi tutti questi progetti eh, sono stati finanziati e pianificati proprio per riuscire a risolvere alcune delle elettricità e dei punti di debolezza che abbiamo visto prima, legati alla scarsità della risorsa idrica, intesa come qualità e quantità, che vanno eh, come scarsità, come, come condizione a peggiorare lo stato eh, ecologico e l'ecosistema del fiume. Però vi sono anche altri eh, elementi che sono eh, emersi dall'Assemblea e dal Comitato Promotore che sono legati alla manutenzione, alla gestione della risorsa idrica intesa come eh, gestione legata al territorio e quindi sia la sua parte morfologica che vegetazionale. Alcuni eh, dei punti di forza che sono emersi dall'Assemblea sono il fatto che appunto questo corso d'acqua sia molto, ancora molto naturale. È ancora eh, poco antropizzato nella parte medio-alta e questo effettivamente è una condizione che potrebbe permettere una buona possibilità di eh, laminazione, eh, quindi di creare delle casse di laminazione, nonostante ci siano anche delle aree di incisione, eh, è ancora presente, viene mantenuta una fascia ripariale e gestita eh, in maniera sostenibile lungo, lungo il corso d'acqua, in questo il parco fluviale potrebbe avere un impatto positivo e anzi eh, continuare a migliorare questa presenza di fascia ripariale e permettere al fiume di eh, eh, espandersi nei momenti di piena. E inoltre ci sono delle attività eh, come ad esempio il percorso formativo del Consorzio di Bonifica di CIRF eh, per quanto riguarda la manutenzione integrata che cercano di, appunto, di promuovere e di, eh, e di diffondere eh, il, i principi della progettazione integrata per venire incontro sia al problema del rischio idraulico che della gestione della risorsa idrica. Eh, I punti di debolezza però ovviamente anche questi sono emersi all'interno del percorso. Una, un aspetto che viene più volte ricordato è che questo territorio è soggetto a eventi alluvionali molto intensi e eh, questi eventi alluvionali coinvolgono anche alcune eh, aree che sono produttive o comunque eh, abitate anche se in maniera limitata eh, una, un elemento che è più volte emerso è, è il discorso dei sedimenti il fatto che vi sia effettivamente un disequilibrio di sedimenti che è stato precedentemente indotto dai prelievi in alveo che hanno modificato qui quindi l'equilibrio eh, della dinamica morfologica del, del fiume e eh determinando quindi da una parte degli accumuli eh, di sedimenti che eh, vengono considerati come eh, elementi di pericolo per eh, le esondazioni, ma dall'altra anche eh, delle forti dinamiche di eh, erosione e quindi eh, una dinamica morfologica attiva quindi eh, di, di mangiarsi una parte delle, eh, delle, delle sponde e soprattutto in aree agricole determinando anche delle perdite economiche per eh, gli agricoltori che hanno le loro attività. Um, un altro elemento di debolezza la debolezza è che ad oggi, fino ad oggi mancava un progetto unitario di manutenzione straordinaria che permettesse l'integrazione di politiche di gestione del rischio e di tutela dell'ecosistema fluviale, che è appunto uno degli obiettivi del contratto di fiume invece è poterlo realizzare. E manca, eh, mancata anche una manutenzione, una visione unitaria eh, e una gestione della vegetazione all'occotro con una corretta pianificazione anche per quanto riguarda la manutenzione ordinaria della vegetazione. Quindi eh, è necessario sia, mh, diciamo, mh, come avete visto come punto di debolezza, sia eh, la parte della manutenzione straordinaria che ordinaria. E eh, inoltre c'è anche un altro aspetto che mancando un regolamento di polizia rurale ed essendo mh, un reticolo minore gestito dai privati eh, è difficile anche intervenire, fare, fare intervenire i privati sulla manutenzione del reticolo minore che molto spesso risulta abbandonato. Una, un veloce scorso su alcuni dei progetti che potrebbero servire a diciamo alla discussione di questo workshop, um, uno di questi è, è appunto l'ampliamento della rete idrica di interconnessione per la Val di Cecina, è un, uh, questo è un progetto un uh, piano di investimenti condotto da, da ASA nel, nel, nel periodo 2019-2023 eh, e una parte di questi diciamo, con investimenti totali di 9 milioni, eh, 9 milioni di cui 4,6 milioni sono provenienti da contributi soldi eh, chimica Italia e mm. sono previsti una serie di interventi puntuali che saranno appunto a interconnettere l'intero eh, sistema idrico sia da, da monte fino a valle. Um, un altro invece un progetto molto, di molto rilievo che può sempre interessarvi soprattutto per la gestione dei sedimenti e per l'attricità del per il deflusso ecologico del fiume, per l'importanza di mantenere un deflusso ecologico del fiume e eh, per valutare se poi questo intervento riesca anche a, ehm, a ricaricare in maniera naturale il fiume nel periodo estivo è l'invaso del Pian di Goro. L'invaso del Pian di Goro è stato pensato proprio per coprire il fabbisogno di, eh, di uso potabile agricolo-industriale e per l'area non soltanto della Val di Cecina ma anche per una parte della Val Delta. Ad oggi sono eh, in campo eh, degli studi di fattibilità preliminare che sono stati finanziati e eh, che prevedono per adesso due possibili pro progetti con diciamo, uno sbarramento di altezza diversa e un volume di contenimento diverso. Ehm, le, alcuni aspetti però che vanno valutati all'interno di questa valutazione degli studi di, di fattibilità sono appunto come vi dicevo prima, eh, sono stati evidenziati in maniera molto chiara che questo invaso dovrà eh, in qualche maniera garantire la ricarica naturale, eh, avere a diciamo, sua, basarsi su una valutazione del deflusso ecologico che ad oggi non è ancora stata realizzata una valutazione, una ricerca della soluzione per la gestione dei sedimenti perché altrimenti si aumenterebbe eh, l'incisione del fiume e una stima dei costi dell'opera in relazione alle diverse ipotesi di capacità invasata, di, di, di acqua invasata. Uh, un altro progetto che, eh, che può interessarvi è quello di Aretusa e Aretusa Ultimate, che eh, è indirizzato a migliorare appunto la, uh, la gestione delle, delle acque reflue. Ovvero a richiedere meno risorse eh, da parte del, del fiume Cecina utilizzando e riutilizzando le acque reflue dei depuratori del, di, Rosignano, Solve, del depuratore di Rosignano e del depuratore del Cecina. Questo è un progetto che è iniziato appunto con eh, l'accordo pilota e che è proseguito eh, e perché è stato pensato di, eh, di ampliare questo progetto? Perché effettivamente la Solvay eh, ha una necessità di, di acqua che, può essere che è superiore rispetto a quello che veniva erogato da, eh, da Aretusa e anche per rispondere a un altro, eh, un altro problema, il fatto che questa, questa acqua che veniva trattata eh, con Aretusa era un'acqua di non perfetta qualità, in alcuni casi aveva una salinità elevata e eh, con una retusa ultimate quindi l'obiettivo è quello di aumentare la disponibilità di, eh, di risorsa idrica che può essere utilizzata appunto per varie, per varie funzioni e, e, e che quindi può in qualche maniera ridurre anche la pressione di, eh, di, di, eh, di, di presa d'acqua da altre zone del fiume Cecina e eh, utilizzando quella dei depuratori. Uh, infine noi abbiamo appunto, vi presentiamo anche il, campo, il progetto di campo della cacciatina, anche questo è un progetto che ha come funzione quella di, um, uh, di poter utilizzare, di poter uh, garantire comunque al, uh, all'attività industriale di Solvay, di, eh, prendere una certo quantitativo di acqua che è quello eh, sempre, eh, sempre previsto, sempre identificato all'interno delle, eh, delle pianificazioni regionali eh, per quanto riguarda eh, l'attività mineraria, in questo caso siamo nella parte alta del fiume. E quindi questo intervento prevede lo spostamento, la, la localizzazione di alcuni pozzi eh, senza appunto modificare la quantità di prelievo finale eh, a fini industriali eh, per eh, alleggerire il eh, per permettere al fiume di ricaricarsi e quindi di, di, di, ehm, di non essere in qualche maniera danneggiato da questo prelievo e eh, il, per cercare di trovare una soluzione ottimale per questa delocalizzazione dei pozzi eh, sono stati eseguiti eh, principalmente due parametri, cioè che questi nuovi pozzi fossero distanti almeno 250 metri e che, la di acqua, eh, e che la quantità di acqua sufficiente a ridurre l'impatto sul fiume eh, fosse di non andare a incidere sui tempi di ricarica. Quindi questo spostamento deve valutare il fatto che il fiume possa ricaricarsi in maniera naturale eh, senza eh, provocare dei, del, una riduzione della risorsa idrica e, eh, e questa distanza dal fiume. Ehm, per quanto riguarda i tempi di realizzazione sono <ride> previsti due anni, e questo intervento prevede appunto anche una realizzazione, un collegamento agli impianti esistenti e eh, un'ottimizzazione degli acquiferi eh, attraverso anche un controllo proprio del, di, del processo. E quindi um, una garanzia di, eh, sia di non provocare danni appunto sulla, <coughs> sulla, quanti, sulla quantità, sulla disponibilità di risorsa idrica sia anche sulla, quanti, sulla qualità del tipo di acqua che viene, eh, che viene prelevata. Mi pare che eh, siano concluso. Mi, mi dispiace che Ludovica non abbia potuto pensare la sua presentazione, spero di essere stata abbastanza chiara, poi eventualmente possiamo vedere dei chiarimenti. Grazie Stefania, eh, sei stata chiarissima e come sempre molto competente eh, sulle questioni che sono state affrontate e niente direi che passerei se non ci, non ci sono domande sulla, sulla presentazione mi soffermerei visto la giornata che vuole essere un workshop volevo, mi soffermerei volevo dire eh? solo una cosa sono Cristina Simoncini dell'autorità di bacino distrettuale volevo dire che riguardo al deflusso ecologico eh, ci stiamo lavorando abbiamo dato una convenzione all'università di Firenze e quindi si sta elaborando il bilancio idrico a livello regionale e anche il deflusso ecologico. Quindi insomma non dico a breve ma comunque sono in corso l'elaborazione insomma. Grazie. Precisazione. Grazie Cristina. Grazie. Sul bacino del Cecina nello specifico e poi su quali altri bacini? No no su, tutti, su tutta la Toscana. Ok su tutta la Toscana. Allora ci vorrà un pochino di tempo. Comunque. Cavolo! Sì, però è Bel lavoro che questo, insomma, che questo studio è iniziato, quindi insomma, siamo speranzosi, via. I, I tempi li conosci su per giù? Ma eh, non lo so, insomma, abbiamo parlato okay. anche la scorsa settimana, comunque vanno avanti, però quando sarà la conclusione non lo so. Perfetto, ti ringrazio. E quindi niente, a questo punto proverei a, se ci sono altre domande o altre considerazioni ulteriori, bene, e allora proverei a condividere io il mio, la mia presentazione.